Dobbiamo trovare il dominio di questa funzione. È una frazione, quindi il dominio sarà il denominatore diverso da 0. x alla terza più x più 2 diverso da 0. È un'equazione di grado superiore al secondo dobbiamo scomporla. Useremmo ruffini. Prendiamo i divisori del 2, più o meno 1 più meno 2. Lo 0 sarà il meno 1, meno 1. Mettiamo i coefficienti delle x in ordine crescente, quindi 1, 0, 1, 2 e abbiamo la nostra scomposizione quindi x alla 0, x alla 1, x alla 2 e x meno lo 0 trovato, quindi x più 1 che moltiplica x alla seconda meno x più 2 verso lo 0. Scomponiamo adesso la seconda parentesi oppure utilizziamo il delta per trovare le soluzioni. Vediamo il delta, b alla seconda meno 4c avremo 1, meno per più, meno, 4 per 2, 8. Quindi 1 meno 8, meno 7. Il delta è negativo, questa seconda parentesi non si potrà scomporre. Lo dividiamo in due parti, x più 1 diverso da 0, x alla seconda meno x più 2 diverso da 0. Questa non si può scomporre, la seconda, e quindi avrà il segno del coefficiente della x di secondo grado quindi sempre positivo sarà sempre diverso da 0 nella prima invece troveremo x diverso da meno 1 vediamo allora adesso dal punto di vista grafico in questo punto la funzione non è definita quindi avremo due intervalli da meno infinito a meno 1 unito da meno 1 a più infinito